Questo è quello di cui vi parlavo, e il discorso appunto dell'efficacia dei prefiltri. Quindi sulla destra vedete dei prefiltri che sono sporchi e puliti, sporchi e puliti. Vedete quanto, insomma, quando uno va a cambiarli, che cosa si può trovare di fronte. Quello che vedete, il mio tecnico qui indossa per esempio la mascherina di cui vi parlavo, il DP con i filtri specifici, il prefiltro, vedete la parte bianca perché è il prefiltro e poi la parte dei carboni attivi e questi ovviamente non è come ecco, la parte di eh, mascherine, possono essere usate più volte a patto che comunque se si saturano o comunque ciclicamente scegliete voi, dipende da quanto sono stati soggetti esposti e sono stati utilizzati, eh, vanno cambiati perché ovviamente uno cambia solamente la mascherina. Diverso è per la parte biologica che si possono utilizzare le maschere, praticamente eh, quelle FFP3, anche se adesso è quasi impossibile trovarle, con valvola, per un discorso di comodità eh, di respirazione o senza valvola importante quello è una membrana non so se sapete come funziona ma praticamente la mascherina in termini di P eh, ha quella valvoletta l'FFP3 o anche l'FFP2 che ha quella valvoletta che invece è una membrana che quando si respira si apre e quindi praticamente permette di respirare quando si inspira invece fisicamente si chiude e quindi c'è proprio una membrana e quindi chiudendosi non permette sigilla un po' Il, il discorso e qui non permette di eh, respirare quello che c'è all'esterno e quindi tutela l'operatore ovviamente si è sollevato un gran polverone quando è stato questi periodi col coronavirus che dice ah, ma queste sono le più performanti con le valvole, eh, non è, cioè, è reale quello che hanno detto sono le più performanti non sono le più performanti nel momento in cui voglio tutelare anche gli altri perché la valvola non ci dovrebbe essere se la valvola non c'è io che sono l'operatore se sono contagiato non contagio gli altri